Eccoci qua, sto tornando dall'Abruzzo dove ho avuto il privilegio, l'onore e anche la gioia di presentare il nostro candidato sindaco per il comune di Avezzano, Tiziano Genovesi. Qui siamo su Facebook, molti di voi abitano territori completamente diversi e lontani, quindi questi nomi a voi non diranno molto, ma l'Abruzzo è il mio collegio, è una regione alla quale sono molto legato e sono stato molto contento di andare, ora sto tornando a Roma per una serie di appuntamenti in Senato. Mi pare di capire che non ci sia peggior sordo di chi che non vuol sentire si continua a eh, ragionare eh, come se eh, in Europa ci fosse un pentolone o uno scrigno di zecchini d'oro a nostra disposizione che naturalmente ci verrebbe consentito di usare solo se noi che nel riformatorio europeo per definizione siamo i discoli, nonostante, come voi che mi seguite sapete bene, le evidenze macroeconomiche non dicano sempre questo, solo comunque se noi, i discoli del riformatorio europeo, impegnassimo ad essere ben sorvegliati nell'uso di questi preziosi zecchini d'oro che nella sua infinita generosità la uh, mammella europea goccia a goccia ci elargirebbe. Ora questo ragionamento ha uh, tutta una serie di sfaccettature che <ride> come dire sarebbe, sarebbe utile avendo tempo um, approfondire, ma uh, da un dato di fatto uh, falso, sapete che è falso, voi lo sapete, i giornali no, eh, i 750 o 500 miliardi che la cornucopia europea dovrebbe elargire attraverso il fondo eh, Next Generation EU, semplicemente non ci sono esattamente come non c'erano i 400 miliardi della potenza di fuoco di cui parlava il eh, presidente Conte. I 400 miliardi non c'erano perché non ce li stava mettendo lo Stato come truffaldinamente Conte voleva far credere ma ce li avrebbero dovuti mettere le banche. I 750 miliardi del Next Generation EU non ci sono perché prima di esserci devono essere raccolti sul mercato e ancora non esiste l'organismo, la società, chiamatela come vi pare, il fondo che dovrà raccoglierli sul mercato. Non esiste neanche chi dovrà raccoglierli sul mercato, non sono stati quindi raccolti e quindi non ci sono. Quindi vi parlano sempre e solo di soldi che non ci sono, ve lo dico perché non è banale, non vorrei che voi pensaste di dover andare dall'oculista se non li vedete, no no, voi ci vedete più o meno bene, io mi auguro che ci vediate bene, io vengo da una famiglia di ciechi e quindi mi controllo sempre la pressione degli occhi, fatelo anche voi, è importante oltre una certa età, però diciamo che ci vedo abbastanza bene e quindi così come voi, se quei miliardi non li vedete è perché non ci sono. È anche interessante il, lo spiegare, il capire e il riuscire poi a spiegare a chi sta intorno a noi perché non ci sono. Come ormai credo abbiate capito, ma se vi eh, guardate intorno scoprirete che ben pochi hanno capito, i 400 miliardi della potenza di Vuogo non erano miliardi che lo Stato aveva, erano miliardi che lo Stato diceva alle banche di mettere a disposizione e poi se qualcosa fosse andato storto, cioè se la banca nel prestare i soldi si fosse trovata in difficoltà perché l'impresa che li prendeva eh, fosse fallita, allora lo Stato sarebbe intervenuto, quindi lo Stato garantiva. Ora, quali sono gli ordini di grandezza? Perché come dire eh, il nostro eh, premier che vive nel favoloso mondo di Giuseppi, un po' come quello di Amelie, ha un mondo fiabesco, non ha contezza dei numeri. I numeri ci dicono che il totale del credito erogato dal sistema bancario italiano alle famiglie e alle imprese non finanziarie si situa intorno ai 1260 miliardi di, eh, di euro, d'accordo? Quindi significa che dire che verranno messi a disposizione questa liquidità immediata, questa potenza di fuoco eccezionale significa dire che le banche avrebbero incrementato del 30%, anzi ve lo dico così alla romana, 30% il credito totale erogato, quando? Subito a sentire il Premier, perché secondo il Premier quando lui parla la sua parola è, è poetica, è taumaturgica, trasforma le cose, lui ha questo potere demiurgico in verità né la realtà né gli italiani, diciamo così, gli danno retta, più esattamente la realtà non si piega ai voleri dell'autocrate di Voltura Rappula e gli italiani cominciano a capirlo e lo stanno sempre meno a sentire, è tecnicamente impossibile che un sistema bancario, ma anche un singolo istituto bancario, possa aumentare del 30%, cioè di un terzo il credito che eroga per tutta una serie di elementi, che risalgono, che risalgono fra l'altro anche alle famigerate regole europee. Tenete presente che in questo senso la, io vorrei spezzare una lancia in questo senso a favore del sistema bancario. Che Diciamo, a mio avviso ha avuto le sue criticità, le, sicuramente avrà le sue colpe e va bene, ma se voi andate a vedere che cosa è successo nell'applicazione di questo meccanismo, cioè nell'erogazione dei prestiti garantiti dal sistema bancario in Italia, no, la situazione non è molto peggiore di quella che si è. Eh, manifestata negli altri paesi in cui lo stesso meccanismo è stato applicato. Sì, è vero, noi riteniamo che i crediti siano stati concessi con troppa lentezza, questo perché il governo non ha avuto il coraggio di prendere misure che consentissero agli operatori del sistema bancario di operare in un quadro normativo semplice e che li mettesse comunque in sicurezza anche dalle conseguenze penali che ci possono essere nel caso in cui uno commetta un errore o eh, comunque debba pagare il costo di eh, un contesto normativo non, non adeguato. Ma se voi guardate quello che è successo in Germania, e in Francia, eh, anche lì non è che anche lì sono stati promessi 600, 400, 500, ce... l'ordine di grandezza della promessa era le centinaia. A giugno siamo ancora ovunque sull'ordine delle decine. Quindi come dire, qui il vero problema è la eh, intrinseca propensione agli annunci truffaldini di questo governo, non tanto il fatto che poi se tu prometti la luna diciamo, non puoi darla, il problema non è che non hai dato la luna, il problema è che l'hai promessa, questo vorrei che fosse chiaro, anche per evitare che poi si prendano derive strane nel valutare questa, questa situazione. Questo per quel che riguarda i soldi che in Italia sarebbero dovuti andare alle aziende. Adesso parliamo dei soldi che devono arrivare dal, dalla cosiddetta Europa. Io l'ho già detto, l'ho scritto sul foglio, ringrazio il direttore per la cortese ospitalità. I quattro pilastri eh, della, eh, del piano di intervento europeo, cioè il Next Generation il, la, il fondo dedicato della Bay il fondo Sure e il fondo, eh, il fondo Messa hanno tutti una caratteristica comune devono prima raccogliere dei soldi sul mercato a fronte di garanzie come sapete bene in due casi Bay Assure, esiste l'istituzione ma non sono state versate le garanzie, quindi l'istituzione non è operativa, in un caso, fondo Next Generation, ancora si sta ragionando di come dovrebbe funzionare, quindi l'istituzione non esiste e non esistendo non può essere operativa, mi duole che eminenti economisti di varia estrazione, non capiscono che se una cosa non c'è, mi duole che non capiscano che se una cosa non c'è non può funzionare, ma insomma sono anche fatti loro, verranno a patti con la realtà quando la realtà li chiamerà e li chiamerà, e in un caso il mess, eh, Approvvigionarsi presso di esso è rischioso perché nessuna delle norme dei trattati, a partire dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 136,3, eh, per proseguire con il trattato istitutivo del MES, articoli 13 e 14, per proseguire con il regolamento sul two-pack. Eh, emanato nel eh, 2013 nessuna di queste norme che stabiliscono la possibilità di rivedere le condizioni l'esigenza di una sorveglianza rafforzata insomma tutte cose tossiche per il paese nessuna di queste norme è stata toccata allora noi abbiamo qui un governo guidato da un avvocato, professore che ha un suo percorso accademico eh, prestigio, che ha sicuramente delle competenze, che ha operato in studi legali molto importanti, che non riesce a capire che un trattato non si può modificare con una stretta di mano e una pacca sulla spalla e soprattutto che non riesce a capire che, grazie anche a come si sta comportando lui e il suo governo, i prossimi governi si troveranno in condizioni molto difficili da giustificare da parte dell'Europa una revisione delle condizioni e un intervento molto drastico e molto penalizzante appunto sui futuri governi perché ve lo dico ma ve lo ha spiegato meglio di me l'onorevole Borghi ma vale la pena di ribatterci eh, il motivo è molto semplice questo governo eh, sta ponendo le basi per eh, una futura voragine nei conti pubblici italiani questo significa sostanzialmente cioè il governo sta facendo oggi delle cose che diventeranno deficit domani la più banale è quella che vi ho detto è quella delle garanzie si cominciano a erogare alcune decine di miliardi di prestiti a fronte delle centinaia promesse ma tenete presente che il fondo centrale di garanzia gli enti che devono, erogare queste, questi, che devono garantire questi prestiti già sanno di andare incontro a dei tassi di fallimento a, a, a due cifre. Insomma, In altre parole, se il tasso di fallimento è del 40%, su 40 miliardi di eh, credito eh, erogato, 4x4,16, si sa che lo Stato dovrà mettercene, 16%. Ora immaginatevi voi come si troverà un futuro governo conservatore. Il rapporto debito-PIL è destinato ad aumentare perché il PIL è crollato e quindi la, la, la recessione causata dal Covid manda su quell'indicatore che è l'unico che i cialtroni guardano perché poi per giudicare la realtà di un'economia un e la sua solidità gli indicatori come sapete sono più sfaccettati e la stessa Europa ne propone un insieme sfaccettato. Va su il rapporto debito-pill eh, e, e, attenzione, fra due o tre anni cominciano a materializzarsi nel deficit le garanzie, il credito di imposta al 110% sulle ristrutturazioni, tutta questa roba qui. E quindi arriva il l'espressione delle simpatiche socialdemocrazie, eh, socialdemocrazie eh, nordiche, frugali, no? espressione di, di quegli amici del PD che governano lassù, e ci dice «cari italiani, avete il debito pubblico alto» c'è stata la recessione, in realtà abbiamo il pil basso, perché abbiamo applicato l'austerità che voi ci avete sempre imposto. E vabbè, però adesso è alto, chi se ne frega del perché è alto. Avete il deficit alto. E vabbè, ma il deficit è alto perché senza che voi diceste nulla, i vostri amici hanno sostanzialmente fatto un enorme falso in bilancio. E vabbè! però adesso il, il, il deficit è alto e quindi adesso noi veniamo e tagliamo le pensioni, eh, aboliamo quota 100 eccetera eccetera, eccetera. questo è il percorso dei prossimi anni. Allora, ehm, a fronte di questo naturalmente eh, il fascismo, diciamo, piddo grillino intrapresa eh, già eh, ab origine, no? Perché naturalmente ora che diciamo, governano loro i fenomeni, gli fa piacere poter condividere il peso dei loro fallimenti con chi, come me, come Claudio, come tutti gli economisti della Lega, come tutti i colleghi parlamentari e come tutti i colleghi eh, eletti della Lega, avevano messo in guardia il governo dall'andare avanti su strade fallimentari. Adesso è il regno della ah, politica, quindi noi, secondo loro, siamo colpevoli come loro, ma noi non abbiamo responsabilità delle scelleratezze, delle nefandezze e delle sciocchezze che questi qui stanno facendo. E vabbè, eh, segno palpabile di questo, di questo desiderio. Di questa volontà di escludere non solo le opposizioni, ma l'intero Parlamento dal circuito decisionale sono gli stati generali. Come pure, una chicca per gli intenditori, adesso ho saputo che il Premier verrà in aula prima del prossimo Consiglio europeo e ancora una volta in totale spregio a qualsiasi prassi parlamentare verrà per una informativa e non per delle comunicazioni, cioè non vorrà che si giunga alla votazione di un atto di indirizzo, non vorrà sentire che cosa il Parlamento ha da dirgli. Io probabilmente mi sarà chiesto, essendo la materia europea eh, nelle mie corde, di intervenire, perché... Eh, quando il governo informa c'è comunque il diritto di dire come la si pensa, ancora per un po'. Ma sinceramente non so neanche se vale la pena di utilizzare dieci minuti così, boh, non so, forse, forse, forse gli leggerò il giornale, non so, tanto è, dire, è una liturgia che, che, che ha senso per carità, io sono assolutamente del parere che la ritualità del del dibattito parlamentare abbia un senso e sia un presidio di democrazia però naturalmente poi ci deve essere anche la sostanza e la buona volontà e la sostanza e la buona volontà purtroppo non ci sono ehm, si va avanti così? e sì, si va avanti così io se posso dirvi qual è la mia sensazione la mia sensazione è, è molto netta ed è, anche, ed è anche ve lo confesso abbastanza, abbastanza tragica come avrete visto questo governo non aveva finora ascoltato le categorie il lavoro di ascolto era stato fatto per esempio da noi e dagli altri partiti di centrodestra come partiti e poi era stato fatto negli organi parlamentari che sono le commissioni ora viene messo in scena in questa elegante villa eh, del barocco romano mettendo fra l'altro in esordio la troica che viene a dirci che se noi saremo buoni, se noi faremo quello che vogliono loro, loro ci aiuteranno, che è un gesto di una, di una violenza uh, politica e di una anche ineleganza, di una viltà inaudita, ma insomma, uh, ma insomma lasciamo stare. Il punto è che al governo, l'ho visto con i miei occhi, non sanno niente allora io ero lì e ve lo ripeto quando ho visto il eh Sottosegretario Duri con impallidire al vertice di Palazzo Chigi nel prendere atto del fatto che il ministro Gualtieri riteneva che, avendo lui firmato a marzo, la eh, cassa integrazione sarebbe stata erogata ad aprile. Il ministro Gualtieri non sapeva niente della meccanica, della burocrazia giusta della Cassa integrazione. Attenzione, quando si elar elargiscono o erogano comunque soldi pubblici, ci sono dei passaggi formali che sono a tutela di tutti. Questi sono dei manettari giustizialisti ma poi pensano che basti una loro firma per gettare manciate di monete dal balcone del palazzo come faceva il paparea ai suoi tempi. Beh, è una cosa assurda, è una regressione culturale della sinistra che, come sapete, è quella che mi ha portato... A schierarmi a destra perché come dire a parità di condizioni meglio essere con persone che non sono regredite eh, all'età della pietra. Ma non sanno nulla, lo si vede anche con la bodenza di fuoco. Cioè dire che in un mese o due il sistema bancario aumenterà i prestiti del 30% significa non avere proprio la, la minima contezza della più elementare aritmetica, significa non essere in grado di fare un conto sulla carta del prosciutto. Cioè, voglio dire, qua si tratta di... E significa soprattutto, se invece si è, Significa essere circondati da consiglieri, che non dimentichiamocelo, vengono tutti dalla Banca d'Italia, che sono a loro volta, non hanno contezza dei numeri. Cioè, qui eh, torno a dire una cosa che vi ho detto altre volte. Quello che è veramente preoccupante, preoccupantissimo di questa storia non è tanto la qualità, diciamo, umana tecnica politica del personale eletto, dei politici o nominato del personale di governo. Quella tragedia che eh, chi ha seguito i miei consigli e si è letto io sono il potere riesce a intuire, la tragedia che si palesa è quella della qualità. Eh, che si sta degradando a, a, a vista d'occhio della, della classe dirigente. Ma chi hanno intorno questi per dire scemenze come quelle che dicono? Ma non c'è intorno a loro quella rete di protezione di, di, di, di, di, di, di, di amministratori, diciamo... Di, di personale proveniente dall'alta amministrazione dello Stato in grado di proteggere questa gente dalle cazzate scusatemi, qui ci vuole il termine è inelegante, verrà usato contro di me ma questo è che continuamente dicono dove sono questi qui? e allora eh, questo vi faccio presente che è un problema piuttosto serio perché eh, tutti per governare hanno bisogno di uno staff e, e, e, e, e come è abbastanza ovvio le qualità tecniche richieste per eh eh, per essere dei collaboratori efficaci di un personaggio che ha responsabilità di governo sono delle qualità che si acquisiscono con l'esperienza si acquisiscono frequentando ambienti molto circoscritti, si, sono un patrimonio molto prezioso che si tramanda non solo attraverso quello che si può studiare sui libri, è chiaro che le leggi bisogna conoscerle bisogna conoscere il diritto ma ecco, sentite le simpatiche buche di Roma siamo rientrati in città eh, ecco, ecco qua, Ale. Ah, ma anche e soprattutto attraverso l'esperienza, la tradizione orale, la frequentazione. Ecco, allora io voglio dire, qui c'è una... tutti quelli che hanno fatto parte di questo... dell'attuale sottogoverno devono essere guardati con estrema attenzione, perché non è che stiano performando benissimo loro, perché sarebbe loro compito proteggere i politici dal dire scemenze come, eh, che ne so, ho firmato oggi la cassa integrazione arriva domani o ho firmato oggi e domani i crediti aumentano del 30%, mi spiego? Veramente in un altro modo, io so di non sapere tante cose, ma so già, una cosa la so però, che quelli che hanno lavorato negli uffici di diretta collaborazione di questi qui, meglio non toccarli neanche con uno secco, perché non difenderebbero me dalle cose che non so, come non stanno difendendo loro dalle cose che non sanno. Può sembrare un dettaglio, può sembrare una Invece no, è una cosa molto importante, perché significa che c'è un degrado nella politica che, sì, che, che la, diciamo, la tabe fascio grillina ormai ha contaminato anche l'alta amministrazione, detta in, altri, detta in altre parole. Ed è difficile trovare... Eh, dei servitori dello Stato perché è difficile trovare lo Stato, perché ormai si è eh, in, in, profondamente, profondamente eh, incistata nella mente e nella coscienza di ognuno di, di loro l'idea che noi siamo sostanzialmente una colonia e che quindi, e che quindi dobbiamo aspettare che da, dal paese colonizzatore ci arrivino i fondi e ci venga detto come usarli e poi il rajah di turno, che generalmente è del PD, eh, avrà quindi diciamo, la possibilità di mh, manifestare eh, in sfarzose riunioni la, eh, sua, eh, come dire, la sua partecipazione a un potere che però sostanzialmente è fittizio, un potere che non c'è perché il potere vero è, eh, è altrove. Che cosa vi devo dire? Eh, quello che vi dovevo dire ve l'ho detto, uh, poi magari eh, quello che vi dovevo dire ve l'ho detto, sono anche arrivato, adesso mi reco presso i miei uffici di Palazzo Carpegna per proseguire con questa meravigliosa um, avventura. Ah sì, certo, il punto di caduta di tutto questo discorso non va dimenticato, il malessere sociale cresce nel paese, è molto motivato e credo che eh, arriverà prima o poi il momento Babbo Natale non esiste, arriverà sia per il governo e diciamo, per tutta la filiera che fino alla più importante carica apicale dello Stato probabilmente non è in grado, essendo incapace di fare due conti sulla carta del prosciutto come vi ho dimostrato, non è in grado di capire quanto sia grave la situazione del Paese e arriverà anche per chi magari pensa che dovendo arrivare questa pioggia di miliardi dall'Europa, eh, magari nel centrodestra qualcuno pensa che sia comunque meglio un ambrassonnu generale eh, onde partecipare alla spartizione di questa ricca torta. Siccome la ricca torta non c'è, eh, direi che partecipare alla spartizione di una torta che non c'è, venendo a compromessi con un governo di incapaci eh, in nome della responsabilità che verrebbe poi accollata a noi per dei gesti commessi da degli irresponsabili mi sembra diciamo così, essere furbi eh, come un cervo, insomma. mi sembra un esempio di astuzia politica l'astuzia appunto del, del cervo ecco, fontes, magari qualcuno desiderat eh, la moneta europea, che non c'è, non c'è, non c'è, non c'è non, non arriverà, o se arriverà, arriverà tardi, arriverà prima lo tsunami sociale e allora lo tsunami sociale quando arriverà è opportuno che si incanali verso chi per il nome di un negoziato assurdo, fasullo, infondato e poi sostanzialmente anche truffaldino eh, con l'Europa, ha preso i provvedimenti che erano necessari in ritardo, provvedimenti che in 9 casi su 10 erano quelli che la Lega aveva detto di prendere subito, a partire da una cospicua emissione di eh, BTP ehm, rivolta um, al mercato, in particolare eh, quello dei risparmiatori italiani, e a partire dal fare subito del vero deficit, anziché fare del finto deficit da lasciare in eredità non alle generazioni ma ai governi futuri per metterli ulteriormente in difficoltà. Eh... Molti credo che penseranno che sia stato un gesto di grande saggezza e di grande astuzia, di grande furbizia, di grande lungimiranza, eh, mettere in difficoltà i governi futuri in questo modo. In realtà servirà solo a far capire, a far capire agli italiani che eh, il PD fonda eh, la legittimità e la eh, concretezza del suo potere sia al governo che all'opposizione in Unione Europea e che quindi l'Unione Europea vista nell'ambito del panorama politico italiano è semplicemente un dato che contribuisce a falsare questo dibattito, che contribuisce a impedire che i cittadini italiani siano governati da persone che li rappresentano. Quando si capirà questo, che poi secondo me è il dato politico fondamentale, credo che il ragionamento sui costi e benefici dell'Unione Europea eh, potrà mh, riprendersi con l'acquisizione di questo dato eh, con, maggior, con maggior vigore e con maggiore cognizione di causa. Ecco, quello è un momento interessante che eh, inevitabilmente si presenterà e che affronteremo con il nostro consueto spirito costruttivo e qui vi lascio veramente perché si è fatto tardi.